Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, primo anno del 2019, voglio iniziarlo con due news importanti. La prima è che la Slide di studio, produttori di Project Cars e Project Cars 2 e di tutta la serie di Needs for Speed, hanno annunciato che da qui a tre anni andranno a produrre una super console di next, next, next generation, eh, la Madbox, che sarà potentissima, eh, che potrà dar possibilità di fare cross platform, cioè quindi l'incrocio tra eh, le varie console che esistono e questo per poter, diciamo, aprire un po' il mondo, il mercato appunto del videogioco e andare a spaccare tutti i monopoli che sono attualmente appunto sul mercato. Sappiamo che sono due marchi molto importanti che appunto se la giocano per quanto riguarda il mondo della console in più dando la possibilità di fare cross-platform, anche a andare a spaccare quello che è il mercato del videogioco. Quindi una notizia molto importante per i videogiocatori, anche se noi non trattiamo su Steam Drivers il mondo console, ma è importante anche dare eh, nel mondo del videogioco, perché è quello che ci appassiona comunque, eh, dare queste notizie qua che fanno molto bene appunto a questo mercato e a questo mondo nostro appunto del videogioco. Ma quello che mi premeva eh, dirvi in questo video, e eh, quindi iniziare bene il 2019, è che Ian Bell, eh, l'amministratore delegato sempre della My Slide Studio, quindi produttori, appunto come dicevo, di Project Cars, Project Cars 2 e tutta la serie di Needs for Speed in cui, diciamo, avevano lanciato, eh, Slidy di Studio, questa nuova forma, diciamo, di finanziamento per quanto riguarda lo sviluppo di un titolo, quindi il World Mass Development, scusate il mio inglese che fa schifo, in cui praticamente gli utenti, i clienti finali, potevano, durante lo sviluppo, partecipare, eh, finanziando, appunto, il, eh, lo sviluppo del, del titolo e avendo eh, indietro cosa? Beh, un, un compenso in termini economici, in base, diciamo a le vendite del titolo finito e in più avere diciamo, degli accessi particolari, dei contenuti in più, avere il titolo gratuito, dare la possibilità di eh, intervenire per suggerire, dare suggerimenti appunto per lo sviluppo del titolo e tantissime altre cose molto molto interessanti che hanno creato questo tipo di comunità che poi si è diciamo, riveduta proprio nel secondo capitolo. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che Ian Bell in un forum conosciutissimo come gtplanet.net ha fatto una dichiarazione dicendo che eh, Project Earth 3 è in via di sviluppo, cioè stanno sviluppando già il terzo capitolo, quindi è una bella notizia perché c'è ancora tanta carne al fuoco per il 2019 e il 2020 secondo me non ha dato tantissimi dettagli se non che um, ha fatto più che altro una missione diciamo, di colpa, chiamiamola così, in cui diceva che le decisioni rispetto a Project Cars 2 e lo sviluppo di Project Cars 2 è stato diciamo, concentrato più su un aspetto diciamo, visivo, facendo comunque non sempre le, le migliori scelte. Quindi una missione diciamo, di colpa in cui viene a situare oggi il titolo Project Cars 2, qui non mi ammazzate però l'avevo già di, <ride> detto l'anno scorso, tra il mezzo tra la simulazione e non so non sappiamo troppo cosa, quindi manca quel qualcosa a Project Cars 2 per renderlo realmente un simulatore che dia voglia di star seduto, anche se comunque ha un grado di coinvolgimento abbastanza interessante, io non me ne sono mai nascosto, in cui ho detto nei miei video precedenti, Project Cars è uno di quelli che mi faceva stare di più seduto su, davanti alla mia postazione. Come tutti i, diciamo, i giocatori di simulazione, diciamo che abbiamo la, la, la necessità di avere sempre di più e siamo alla ricerca, non dico dalla perfezione, ma di qualcosa che comunque ci faccia mh, divertire, ma allo stesso tempo che ci dia quel grado di simulazione tale che insomma, ci permetta di poter godere di quella che è la nostra passione. Ian Bell dichiara che questo Project Cars 3 dovrebbe essere il figlio spirituale, diciamo, l'erede spirituale di eh, Need for Speed Shift il che potrebbe far storcere il naso ai puristi della simulazione, però specificando bene che il titolo dovrebbe mantenere quelle che sono le caratteristiche di un simulatore, cioè da avere le caratteristiche che uno si aspetta da un simulatore. Quindi se faccio un'analisi di quello che era Needs for Speed Shift, che era un titolo arcade che però dava tantissimo divertimento, probabilmente eh, la slide di Studio vuole trovare il connubio tra un buon simulatore è sicuramente un titolo molto divertente quindi questo è veramente molto molto interessante ad oggi non ci sono dichiarazioni ufficiali anche se l'amministratore delegato che dichiara questo più ufficiale di questo vabbè. però eh, purtroppo non abbiamo né immagini né video nessun tipo di caratteristica. quindi solo il tempo ci dirà eh, cosa succederà e aspettiamo slide di ma di studio con eventuali notizie trailer foto immagini perché comunque ci hanno saputo veramente Diciamo, spalancare gli occhi e siamo rimasti tutti a bocca aperta quando abbiamo visto le prime immagini, soprattutto del primo Project Cars eh, 1, quindi io sono fiducioso perché Slidima di studio comunque fai dei titoli che sono veramente interessanti, specialmente per quanto riguarda l'occhio, la grafica. Detto questo, vi ricordo che questa sera alle 21 c'è la seconda gara diciamo, ufficiale del campionato DTM Ball in Catania, eh, siamo live eh, e quindi faremo il commento io, Luca Lazzarato e spero, Alexandro De Luca avremo il piacere appunto di commentare questa gara, un campionato che si sta rivelando veramente interessante per quanto riguarda eh, la meccanica appunto della dei punti, che lo rende, mi permetto di dirlo, molto molto interessante e avvincente perché appunto i punti vanno alla squadra, due piloti li portano alla squadra e quindi non conta più eh, diciamo, la performance di un singolo pilota e questo può portare a dei risultati veramente interessanti, quindi vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 su questo canale, vi lascio il link in descrizione per accedere direttamente alla live, vi aspetto anzi vi aspettiamo numerosi per fare il tifo per i vostri begnavini e i piloti che partecipano questa sera eh, come al solito se il video e le notizie bomba vi sono piaciute lasciate un like, un pollice in su non esitate a lasciarmi un commento se sapete qualcosa in più rispetto a questa notizia soprattutto per quanto riguarda l'uscita, anzi lo sviluppo di Project Cars 3 noi ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al canale tanto è gratuito non esitate a attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qual volta pubblico un nuovo video noi ci vediamo prestissimo da Fabris! è tutto, ciao!